San Francesco, preso da questo suo amore verso il Signore Gesù, nel 1223 volle eh, rivivere l'evento di Gesù Bambino e grazie a un certo signor Giovanni Bellica mi chiese di, di proporre eh, quegli eventi eh, fare una stalla, mettere degli dei animali veri, eh, chiamare i pastori, tutte queste queste cose, e fu veramente il primo presepio vivente e raccontano i biografi che in quella notte non fu più una notte ma fu, fu una notte di luce una notte magica. Francesco quando vide il sacerdote che appoggiò Gesù bambino nella mangiatoia scoppiò a piangere tanto dalla gioia che aveva Sembrava lui stesso un bambino, così contento quando aveva fatto come avrebbe fatto eh, un regalo, un genitore, un bambino che tanto desiderava. Allora il mio augurio per questo Santo Natale, quale vorrebbe essere, è di sentire vivere, rivivere. Come San Francesco, questo grande evento. Vivere la nascita di Gesù Bambino con un cuore puro, con ehm, gioia nel cuore, ma anche con tanta felicità, eh, tenerezza, dolcezza eh, e cercando di togliere il lievito vecchio. Che abbiamo avuto quest'anno. Certo, quest'anno sono stati tanti eventi brutti, terremoti, guerre, omicidi eh, e tanto altro, <coughs> ma confidiamo in questo evento, confidiamo nel Signore. Chi confidi nel Signore non ha paura, Anzi, gioisce giorno dopo giorno. Ecco loro allora un augurio a tutti voi, specialmente a chi soffre, agli anziani, a chi vive a solitudine, a chi vive in questo periodo malattia in ospedale. Eh, auguro tutto l'amore possiato sentire per la nascita di Gesù bambino che tra poche ore viene tra noi per stare con noi per amarci ancora una volta di più cosa siamo chiamati noi a fare a imitare ciò che lui è venuto a fare che solo così possiamo fare serio progetto d'amore. Pacia bene, buon Natale, tanti auguri e buon fine d'anno. Da fate o vento.